Eh, grazie, sì, grazie consigliere. Allora vorrei partire mh, diciamo, su alcune risposte ho una competenza indiretta, comunque tento di diciamo, entrare anche nel merito. E, mh, per quanto riguarda il discorso appunto del verde in premessa che è stato fatto vorrei ricordare questo, che mh, per la prima volta abbiamo approvato le linee guida per la gestione del verde del paesaggio e stiamo eh, approvando eh, il percorso per la realizzazione di un piano di manutenzione del verde che garantisce garantisca anche per gli anni futuri una eh, situazione di gestione corretta del verde devo anche dire che siamo dovuti intervenire in una situazione assolutamente disastrosa eh, disastrosa in termini di eh, personale di mezzi eh, e anche di organizzazione del lavoro e quindi eh, tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questo periodo nei tempi tra l'altro stabiliti dalla legge ma correndo tantissimo è stato quello innanzitutto di acquisire nuovi mezzi e infatti nuovi mezzi oggi finalmente sono a disposizione dei municipi. Abbiamo agito per incrementare il personale, quindi in sostanza noi oggi ci ritroviamo con un obiettivo di incremento di personale all'interno del servizio giardini importante, che comunque ehm, eh, prevede da subito eh, l'assunzione di 30 giardinieri. Abbiamo rinnovato il contratto per con grande fatica, nel senso di cercando delle risorse che comunque non c'erano anche nel passato, rispetto appunto A 50 manutentori del verde che oggi per fortuna sono stati distribuiti nella città e stiamo mantenendo gli impegni nonostante appunto dicevo, una carenza disastrosa di personale e di mezzi che ci siamo ritrovati e stiamo cercando di far fronte in modo molto rigoroso e molto serio appunto, alla gestione del verde. Inoltre abbiamo sbloccato i 9 milioni di euro che erano appunto fermi eh, rispetto appunto alla gestione del verde orizzontale e verticale. E adesso in questi giorni anzi già firmati, alcuni sono già firmati, sono già firmati i contratti con le gare per iniziare il monitoraggio e soprattutto eh, contemporaneamente la messa in sicurezza eh, di 82.000 alberi eh, considerando appunto la complessità di Roma. A fronte di questo eh, rispetto appunto al, alla richiesta specifica eh, di multiservizi eh, il mio assessorato ha valutato e ha già messo in campo eh, con anche l'approvazione della delibera che è avvenuta ieri un impegno molto forte dal punto di vista economico eh, proprio per garantire che la manutenzione del verde orizzontale sia oggetto di multiservizi cioè del, eh, di multiservizi scusate della gara doppio oggetto che dovrà essere fatta quindi eh, diciamo allargando tutte quelle che sono le potenzialità di lavoro nel verde e recuperando appunto e eh, si spera attraverso appunto la gara a doppio oggetto di tutte le professionalità che oggi sono in campo e questo è importante perché la premessa era dare un contenuto anche economico forte a un impegno politico che è un segno politico di grande attenzione al verde e quindi con impegni economici per il 2017, il 2018 e il 2019 tutto questo sarà appunto poi oggetto della gara a doppio oggetto rispetto alla tematica invece specifica che è stata posta vorrei ribadire che in relazione all'istanza Roma Multiservizi ha operato nel rispetto delle norme contrattuali eh, del contratto di lavoro regolanti il passaggio di appalto, cioè in sostanza eh, eh, eh, nel, si è realizzato il passaggio del personale alle identiche condizioni economiche e normative applicate dall'azienda accedente. I verbali che riguardano appunto, anche il passaggio a IBM in riferimento in particolare appunto alle riunioni che si sono svolte, penso a quella del 9-6-2017, eh, si è diciamo, alla fine appunto concluso rispetto alla società Ideal Balding Maintenance Coop che eh, si è già provveduta all'assunzione ordinaria attraverso un ILAV di tutto il personale che sta già operando appunto nei plessi scolastici, come indicato nell'elenco che è stato inviato dalla ditta uscente Roma Multiservizio, con decorrenza dall'1/6/2017, quindi garantendo quello per il quale noi ci siamo impegnati fortemente e cioè la continuità lavorativa. E in applicazione soprattutto, appunto, dell'articolo 64,1 comma del decreto legge 24 aprile 2017 numero 50 che ha stabilito che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite condizioni igienico-sanitarie eh, eh, nonché eh, degli interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed, edu ed educative statali da parte delle medesime istituzioni prosegue con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e attuativi e degli ordinativi di fornitura fino al 31 agosto 2017. Allora, in sostanza quello che ci è cercato di garantire è stata da un lato la continuità appunto lavorativa e salvaguardare appunto la continuità occupazionale anche nel rispetto dell'applicazione delle clausole sociali e poi per quanto riguarda il verde appunto la delibera che abbiamo in giunta approvato ieri eh, ci consentirà di poter mettere eh, come attività della gara a doppio oggetto eh, importanti somme da destinare appunto a una questione centrale che le ha sollevato, che è il, la manutenzione in particolare del verde orizzontale, in questo senso poi, naturalmente, saranno applicate tutte le norme che riguardano la continuità occupazionale.